recentemente mi è arrivata una mail da una persona che mi chiedeva di espormi sul tema della scientificità della psicologia cioè mi ha scritto che alcune persone gli hanno fatto notare gli fanno notare probabilmente c'è un confronto tra di loro che va avanti che ritengono che la psicologia sia una scienza debole sia una scienza minore delle altre sia un qualcosa di poco credibile mi dice che a lui dicono che il, eh, non credono nella psicologia perché alla fine eh, come può una persona con una chiacchierata mettersi lì a eh, curare le difficoltà emotive di qualcun altro eh, e questo poi è, una, è un pensiero poi discutibile da tanti punti di vista come nelle varie osservazioni che a quanto pare succedono dentro quella conversazione mi dice poi alla fine fanno anche confusione tra psicoterapia e psicoanalisi e quindi ulteriormente quindi hanno un'opinione eh, sconclusionata poco affidabile su questo argomento e ritengo che a me piace questo invito a partecipare a questa conversazione, anche se è una posizione scomoda la mia, quella di partecipare a una conversazione dove non sono coinvolto direttamente nell'interloquire con, eh, nell con eh, queste altre persone che hanno queste opinioni dubbiose rispetto alla psicologia e alla psicoterapia, ma trovo che sia comunque un, una richiesta interessante se riesco a coglierla in maniera costruttiva. Perché facciamo attenzione che quando uno si propone di esprimere un parere su un argomento, eh, c'è il rischio di esprimerlo in maniera un po' ostile, un po' eh, supponente. C'è il rischio che un parere calato dall'alto finisca per essere un qualcosa che risulta soltanto un volere affermare un punto di vista senza mettersi in dubbio senza mettersi nei panni dell'altro senza costruire un dialogo insieme e quando succede questo sostanzialmente si può avere anche ragione ma il risultato tendenzialmente non è costru costruttivo cioè si finisce che eh, tutti rimangono delle proprie posizioni ci si barrica sulle proprie idee e non si arriva da nessuna parte quindi per questo per ragionare su questo argomento io vorrei provare a prendere l'argomento da un punto di vista diverso prendendo soltanto proprio due parole sui termini che sono stati citati e poi andando per fare una riflessione di carattere diverso cioè per glossare quindi i termini psicologia psicoterapia e psicoanalisi è utile dire che la psicologia è quella disciplina che si presuppone di l'obiettivo di cercare di comprendere il funzionamento mentale utilizzando un approccio scientifico la psicoterapia è quella branca della psicologia che cerca di curare le difficoltà emotive utilizzando un approccio scientifico basato sulle competenze e sulle nozioni prodotte dalla psicologia. E la psicoanalisi è una categoria ancora più specifica di un specifico approccio di psicoterapia che. Si propone anche lui di provare a lavorare con un metodo scientifico su quelle che sono le difficoltà emotive, secondo tutta una serie di premesse che sono caratteristiche della psicoanalisi e del periodo storico in cui la psicoanalisi nasce. Perché quindi la psicoterapia è un ambito ampio con tutta la sua continua evoluzione, la psicoanalisi anch'essa ha avuto un'evoluzione un su alcuni aspetti, ma alcune evoluzioni poi a un certo punto hanno preso nomi diversi e quindi a un certo punto sono diventati approcci di psicoterapia diversi. Per esempio, io sono uno psicologo specializzato in psicoterapia cognitivo comportamentale e sessuologia. E fondamentalmente, quindi, psicologo argomento psicologia, studio scientifico dell'argomento legato alla mente. Psicoterapeuta, quindi tentativo di curare quelle che sono le difficoltà emotive con tutta una serie di studi fatti. Cogniti psicoterapeuta cognitivo comportamentale, cioè qual è la branca a cui faccio riferimento la psicoterapia cognitivo-comportamentale, da dove arriva? Arriva da un movimento che negli anni del 50, 1950 più o meno, si va a, a distinguere da quello che era il movimento psicoanalitico e va a costruire un approccio diverso creando quella che è la prima ondata della psicoterapia cognitivo-comportamentale. Poi successivamente abbiamo, eh, verso gli anni 80, abbiamo quella che viene definita la seconda ondata dove ci sono state ulteriori distinzioni all'interno della psicoterapia cognitivo-comportamentale e poi successivamente ancora abbiamo una terza ondata con tutta un'altra serie di modifiche a quella che è l'idea della psicoterapia cognitivo-comportamentale con tutta una serie di inclinazioni che vanno in aree estremamente diverse, a volte più efficaci e a volte meno efficaci quindi un ambito estremamente variegato che è importante conoscere se si fa lo psicoterapeuta per poi applicare in maniera modulare a seconda di quella che è l'esigenza e quando facciamo questo riferimento quindi è importante quindi avere chiaro che qualunque professionista non può essere onnisciente non può sapere tutto ma cerca per quanto possibile di studiare al massimo delle proprie capacità delle proprie potenzialità quello che sono gli strumenti che ritiene più efficaci e più utili per il bene delle persone con cui va a lavorare per l'efficacia del suo lavoro della sua prestazione lavorativa e considerando questo è importante che i dubbi, i dubbi che quindi le persone che eh, esprimono rispetto alla, alla psicologia alla psicoterapia è importante considerare che non sono dubbi da condannare da contrastare eh, da osteggiare in qualche modo è lecito avere dei dubbi ci sta assolutamente il fatto di dubitare su qualcosa non sminuisce la cosa di cui dubitiamo, anzi di per sé contribuisce, se fatto in un certo modo, alla costruzione di un ragionamento eh, che va a migliorare quella che è la natura e la, e la scientificità dell'argomento di cui stiamo parlando. Perché la scienza, infatti, si basa su questo, sul fatto di avere dei dubbi. E sul lavorare con un metodo scientifico per cercare di risolvere quei dubbi dirimerli e cercare di arrivare a un obiettivo a un risultato che è il più affidabile possibile ma la scienza non è quindi certezza anzi la scienza è proprio il modo in cui noi affrontiamo l'incertezza il dubbio la complessità degli eventi e la scienza questo lo fa da parecchio tempo, il metodo scientifico non è antichissimo in realtà, è una cosa relativamente recente in termini eh, umani, ma di per sé eh, il metodo scientifico quindi è un approccio alla realtà, non è il risultato. Infatti nella scienza poi esistono tutta una serie di modalità con cui si distinguono anche l'affidabilità del, dei punti a cui si arriva, no? C'è cioè l'ipotesi che è il punto più basso, quello in cui ognuno può ipotizzare quello che gli pare, le teorie che già sono un po' strutturate, le regole che hanno un fondamento di replicabilità e poi le leggi che sono il pezzo più affidabile di tutti. E anche le leggi, cioè per avere un esempio Newton a un certo punto ha formulato la sua teoria della gravità che è poi è diventata legge di gravità quando si è visto che funzionava sempre. No? Ma anche le leggi non sono, per quanto vorrebbero esserlo, non sono assolute. La legge di gravità è un pezzo fondamentale del modo con cui scientificamente riusciamo a comprendere gli eventi, quello che succede. Ed è importante che io la ritenga affidabile al 99,9% così che se io volessi eh, far cadere un oggetto per terra, non avessi il dubbio di eh, magari forse non cade ma va verso il soffitto, no, andrà sempre verso il terreno. Però anche questo sempre che utilizzo è importante che siamo sempre al 99,9%, perché ci sono alcune condizioni in cui la gravità funziona diversamente ed è importante considerarle se si fa un ragionamento che punta all'assoluto, che punta alla certezza. Questo non rende la legge di gravità meno, sci meno scientifica, perché scientifico non è il risultato, è scientifico è il modo in cui è stata ottenuta, che è tutto un altro paio di maniche. Quando si parla di questo, quindi, è importante provare a considerare la psicologia. Non in base ai risultati, in base al risultato che eh, io ho avuto in quel percorso di psicoterapia che ho fatto io, o in base al, eh, all'opinione che ho sentito a dire a quello psicologo, a quella psicologa che eh, hanno detto qualcosa che mi sembrava una cavolata. Considerando che purtroppo a, a tutti può capitare di dire qualcosa che non sia il meglio di quello che si vorrebbe dire, eh, ma... Non significa che i risultati di un lavoro scientifico debbano essere sempre inattaccabili o sempre eh, certi e assoluti nei propri risultati. È possibile assolutamente che alcune delle cose che fanno parte del panorama della psicologia assolutamente siano meno affidabili di altre, ci sta. E questo non significa che la psicologia non sia un approccio scientifico, ma significa che il risultato poi di un approccio scientifico va scremato. Quello che succede è che quindi le teorie scientifiche poi vengono messe alla prova, testate, elaborate, ci si lavora su, si fanno delle, dei tentativi di, di confutarle, ci si, si formano altre possibili teorie che provano ad essere migliori o, o, o a stravolgere eventualmente il punto di vista su quell'argomento e poi alla fine nel tempo si ottengono alcune teorie che diventano finalmente regole, che poi diventano finalmente leggi e che a un certo punto diventano qualcosa che prendiamo per quasi assodato, cioè è così. Sul libro di testo a volte leggiamo il questo fa sempre questo, bellissimo, stupendo, confortevole, ma anche quella è una semplificazione, perché quando uno legge i libri di testo, anche se fossero libri di, di fisica, eh, nel libro di fisica del primo anno è possibile che ci siano un sacco di certezze, tanto più si va avanti tanto più si va verso l'ultimo anno alla fine si arriva al fatto che le cose che c'erano scritte nel libro del primo anno diventano degli interrogativi del eh beh, è così ma forse potrebbe essere anche diversamente la scienza si basa su questo fatto che tanto più ci si addentra in certi argomenti tanto più aumentano gli interrogativi tanto più aumentano i dubbi le incertezze e riuscire a muoversi all'interno di questo è quello l'aspetto scientifico quando si dice che come fa uno psicoterapeuta a quindi a aiutarmi con una chiacchierata amichevole? Non è una chiacchierata amichevole, questo è il fatto. Se suona come amichevole, ben venga, significa che c'è un tentativo di costruire una relazione soddisfacente, piacevole, buona come cosa. Ma l'obiettivo della chiacchierata lì non è far sentire a suo agio o soltanto far sentire a suo agio la persona mentre parla al vento, non è quello. Ma è il colloquio di psicoterapia è un colloquio in cui c'è una collaborazione attiva tra i due eh, partecipanti o tre se si è in terapia di coppia o più se si è in un contesto di gruppo, ma è una partecipazione attiva in cui lo psicoterapeuta si rimbocca le maniche e prova a offrire la propria competenza tecnica di persona che in teoria quegli argomenti, non nello specifico del caso di quella persona, perché il caso della persona è unico, ma quegli argomenti in maniera un po' più ampia, li ha studiati e prova a studiarli, prova a continuare ad aggiornarsi su quella cosa e offre per quanto possibile la sua competenza nel calarsi in quell'argomento e cercare di affrontarlo insieme alla persona con cui sta lavorando. È una collaborazione, una partecipazione da parte di entrambi, in cui nessuno ha la verità in tasca. Chi va dallo psicologo è il massimo esperto di se stesso, e lo psicologo invece è il professionista che porta un metodo e una competenza tecnica per cercare di iniziare a mettere ordine in quegli argomenti che altrimenti vengono vissuti in maniera estremamente spontanea e naturale e spesso disfunzionale e dolorosa. Detta in questi termini. Lo psicologo è proprio lo scienziato che prova a portare un metodo scientifico dentro la vita privata di una persona che vive le sue cose in maniera naturale, semplice, così come viene, e facendo questo a volte fa degli errori fa degli errori perché prende per vere alcune cose che forse non sono vere sono da mettere in dubbio perché non valuta alcune, alcune possibilità che forse avrebbe la pena mettere, met, valutare perché non tiene in considerazione alcuni elementi che forse sono più inserenti di altri a volte si distrae su alcune questioni che sono secondarie e così facendo iniziando a dare un peso ai fattori a ragionarci in maniera scientifica si va verso il risultato di maggior benessere, una prospettiva più realistica e emotivamente più sostenibile del proprio vivere nella realtà. È questa la psicoterapia. Cioè lo psicologo quindi è la cosa, dal mio punto di vista, la cosa più scientifica che mi viene da pensare. Non è quello che con la bacchetta magica risolve la questione, ma anzi è quello che utilizza un metodo scientifico. Poi un risultato magari a volte non è... Di... Quello che vogliamo non è ehm, desiderabile, non è soddisfacente come ci piacerebbe che fosse. Però è difficile portare la scienza fuori dal laboratorio e condividere un metodo scientifico, anche insegnando un metodo scientifico, a delle persone che magari hanno una formazione totalmente diversa che magari non sono per niente interessate al, ok, devo diventare scienziato di me stesso e imparare a curarmi da solo, ma sono interessate soltanto al, oh, c'è questo problema, fammelo passare. Quando si tratta di questo, appunto, le tecniche di psicologia e di psicoterapia sono queste. e io per esempio sono un psicoterapeuta cognitivo-comportamentale che deriva dalla psicoanalisi ma poi è diventata una cosa tutta, totalmente diversa. No? A volte sono anche viste un po' in contrapposizione queste due cose quando non lo sono per niente. E visto che gli obiettivi sono gli stessi e le premesse soprattutto erano le stesse, poi sono sviluppate in maniera anche a livello storico diverse. Ma Freud, che è il padre della psicoanalisi, è Freud, è un eroe. Per quanto io sia eh, scettico rispetto a tante delle cose che ha detto Freud e sia eh, in disaccordo con tante altre cose che mi capita di leggere nei suoi libri, nonostante questo, Freud è uno, un medico dell'epoca, che si è messo con metodo scientifico a cercare di affrontare un argomento su cui il massimo che si leggeva di... Eh, eh, pseudo organizzato erano i tarocchi, i cartomanti e i fattieri, cioè era una situazione in cui c'era da qualunque, c'era di tutto e lui ha provato a iniziare a mettere in ordine alcuni concetti, a studiarsi i documenti, a mettere, eh, creare una teoria che cercasse di approcciare in modo scientifico e metodico un contenuto che veniva anche visto quasi come intoccabile e, in, e incomprensibile come quello che, quello che succede dentro la mente e nel fare questo ha fatto un lavoro mastodontico è un pioniere incredibile per quanto vi dicevo io non sia quindi eh, il migliore dei freudiani assolutamente no ma nonostante questo lì su quella parete c'è una foto di freud perché è il padre della materia perché è un personaggio fondamentale di questa disciplina e per questo quindi non facciamo anche un raffronto tra psicoterapia e psicoanalisi quasi come se è la psicoterapia più scientifica e la psicoanalisi no la psicoanalisi si basa su un metodo scientifico poi arriva a delle conclusioni che magari sono molto più settoriali e più di difficile applicazione che non la psicoterapia quella cognizione comportamentale, che è un approccio più modulare, che va a tentare di essere spendibile in maniera più facile nella realtà e più adattabile a quelle che possono essere le particolari e peculiari esigenze della persona con cui andiamo a lavorare. Però anche la psicoanalisi è psicoterapia, è scienza anche quella, assolutamente sì. E questo lo si può mettere in dubbio perché si può mettere in dubbio qualunque cosa, ma non è un dubbio credibile, è una cosa di cui sono piuttosto convinto. Quando quindi vogliamo ragionare su quanto è scientifico qualcosa, cerchiamo di ragionare sulle premesse con cui è costruito, non sul risultato a cui si è arrivati. Perché a volte questo desiderio invece di un avere una sicurezza inaffondabile, di avere un qualcosa di incrollabile a cui potersi aggrappare è un desiderio lecito, comprensibile, però è la cosa meno scientifica che possiamo volere, perché le certezze eh, di cui non si può dubitare che eh, nessuno può mettere i dogmi, no? Che nessuno può mettere in dubbio, quelli non sono tipici della realtà o della scienza. Quelli sono tipici della religione, della magia, degli argomenti in cui si va a ragionare su qualcosa di ultraterreno. Importante che con argomento spirituale fondamentale ma è lì che ci sono i dogmi, sul lui ha detto questo, o lei ha detto questo, e una volta che qualcuno afferma che è stata detta questa cosa, abbiamo il dogma, ok? Quello ci può dare delle certezze se cerchiamo la certezza assoluta. La scienza non ci può dare delle certezze, ci può dare uno strumento per affrontare un mondo complicato e pieno di incertezze, pieno di dubbi. Ed è questo quello che fa, fa di noi eventualmente dei buoni scienziati, il fatto di riuscire a muoverci all'interno di queste incertezze. Quindi mi raccomando, quando pensiamo di voler dominare, se passate eh, la metafora, eh, quando pensiamo di voler dominare il mare, no? cercando di, far, di imporre una calma piatta in un mare che non deve avere nessuno stimolo. Io voglio, a volte dicono le persone, voglio sentirmi tranquillo, voglio non sentirmi con tutti questi problemi, voglio che non ci sia niente. Quello è un obiettivo irrealistico a cui è importante eh, puntare puntando, eh, facendo riferimento alla magia. Ci sta. Mentre se invece vogliamo cercare di fare questa cosa in modo reale, è importante non tanto cercare di dominare il mare ma di diventare i migliori navigatori della nostra imbarcazione per riuscire a muoverci anche nel mare più tempestoso che ci sia perché la mente anche la mente in cui viviamo è viva ha tutto un suo modo di ragionare sulle cose che accadono sulle cose che accadono fuori e dentro di noi e pretendere di dominare le proprie emozioni è il modo peggiore per riuscire a vivere piacevolmente in contatto con se stessi e nel rapporto con gli altri. Anzi, quello che si impara a fare all'interno di un percorso di psicoterapia, in quella chiacchierata amichevole, come dicevano nella mail, è cercare di imparare a capire come è fatto la natura della mente, delle emozioni, dei pensieri, i meccanismi che implicano causa-effetto all'interno della nostra mente, e imparare a leggerli in maniera ordinata, per imparare a muoversi all'interno di questi, partecipando a tutto questo invece che essere un semplice e mero spettatore. Quando qualcuno quindi mette in dubbio se la psicologia è un metodo scientifico, quello che può essere utile chiedere è cosa si intende per scientifico, provare a chiarire che la scientificità è nelle premesse e non nei risultati, ma soprattutto quindi provare a chiedere anche quali sono le soluzioni alternative. Che altre soluzioni buone in mente? Puoi fare riferimento alla religione, però la religione e scienza, eh, io senza eh, nulla togliere, la religione non li metterei sullo stesso piano, eh, o oh, se no si può fare riferimento a volte quello che le persone dicono, eh, eh, può essere più scientifico eh, prendermi un farmaco o eh, fare un'attività fisica che eh, può aiutarmi a risolvere nel concreto i problemi. Ma queste cose possono essere assolutamente utili. La farmacoterapia è estremamente utile, come il riuscire a fare delle cose efficaci nella propria vita ha tutta la sua utilità, la vita si basa sul fare delle cose. Ma qui stiamo parlando quindi di argomenti che poi diventano argomenti diversi. La farmacoterapia è di accompagnamento a una psicoterapia a un lavoro sui pensieri efficace. Facilita un lavoro di psicoterapia, non si sostituisce a quello. Come il fatto di fare delle cose è fondamentale per costruirsi una vita, uno stile di vita e un benessere eh, soddisfacente. Ma a volte il problema è che proprio i problemi emotivi ci rendono difficile fare delle cose. O a volte quelle cose che facciamo che ci fanno sentire bene non ci fanno sentire bene a lungo o ci fanno sentire bene soltanto contestualmente e ci rendono dipendenti dalla cosa che facciamo. Mentre invece il miglior benessere emotivo a cui possiamo puntare non si basa sul fare qualcosa, che comunque ha la sua utilità, ma sul imparare a pensare qualcosa di più efficace. E in questo senso quindi eh, io credo che la psicologia sia una scienza perché ha un metodo scientifico per lavorare sulla mente, eh, non credo che tutti i prodotti della psicologia siano ugualmente affidabili, ugualmente eh, certi, ma allo stesso tempo credo che cercare una certezza assoluta sia un miraggio a cui è importante che rinunciamo nel cercare invece di muoverci in una realtà complicata, complessa, che il metodo scientifico ci può aiutare ad approcciare in un modo più soddisfacente e per riuscire a coltivare competenze, abilità e benessere per noi e per gli altri. Ma che quindi si tratta di una sfida complessa su cui gli psicologi fanno il meglio di quello che riescono e su cui, se vogliamo cercare un riferimento a un professionista per lavorare su quelle che sono le proprie difficoltà emotive, la psicologia, la psicoterapia sono sicuramente la, la strada ad oggi più affidabile per cercare di avere una risposta. Se poi il lavoro con un professionista non ci desse dei risultati sperati, ricordiamoci che potrebbe non essere il professionista giusto, potrebbe esserci qualcosa che non sta funzionando, facciamoci delle domande, dubitiamo, sentiamo altre persone, ma il fatto che una cosa non vada bene non significa che tutte quelle eh, che vengono da quell'argomento non, non vadano bene. Ok, eh, io spero che con questa mia risposta abbia chiarito questo dubbio senza entrare in scontro perché non era assolutamente la mia, la mia idea e il mio obiettivo, anzi, spero anzi che questo possa essere stato un confronto costruttivo per quanto possibile. Eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.